La omini o mini di ebola, l'acquirebola, e obbedire come un vero clan. Pastori cani li guidano tra le tappe, temono il dito mio tra le gappe. Vogliono meno di barricate quali grazi. Il vivo di ha salito nel Diventato un d'omito per alcuni come cunigelo. Giù tutti a pecora con i cuni nella abbassano i pantaloni sollevano solevano il barrello. Ah, questi bagni.